I tuoi testi affrontano spesso temi di attualità e di critica sociale. Alla luce di questo, cosa rappresenta per lei aver vinto in una sezione eh, come questa del concorso che accosta la musica alla lotta contro la criminalità e in generale alla lotta per la legalità? Ma Sicuramente è una cosa che mi fa molto piacere, un po' perché capisco che è un modo di, di vedere le cose Condiviso da, da altre persone, poi se, eh, se può essere anche un messaggio da poter diffondere, eh, perché comunque è una cosa che riesce a far pensare magari chi l'ascolta queste cose qui, è ancora meglio. Sono proprio contentissimo ecco, di, di, di come è andata. Diciamo. Ci può dire brevemente, riassumere il contenuto della sua canzone, il significato che pensava ad essa? Eh, sì, è un po' uno sfogo di, di quando ti trovi un po', diciamo, in questo caso. in questo caso è stato un giorno proprio ero lì che stavo girando per uffici statali vari. E allora dovevo andare in quello, in un altro ufficio, di qua di là. A un certo punto mi sembrava di essere avete presente non so Asterix in quel film dove vanno in tutti gli uffici che le, ah deve andare al terzo piano secondo, Eh, mi sentivo un po' così ecco poi sono andato a casa disperato ho detto cosa faccio o vado fuori a spaccare qualcosa oppure scrivo questa canzone e ho, e ho deciso di scrivere questa canzone ecco Quindi diciamo contro il sistema burocratico oppressivo in Italia diciamo contro l'inutilità di questo sistema, ecco, sì, sì, diciamo, inutilità da parte nostra, dei fruitori di, questo, eh, di questa serie, di, di, di, di questo gruppo di leggi, ma in realtà magari per qualcuno potrebbe darsi che sia utile, ecco. È una domanda, sì, così.